Salve, sono Barbara Master 2018, prepareremo una pralina all'arancia e spezie. Abbiamo pettina, succo d'arancia, zucchero, burro, farina, scorza d'arancia, cioccolato, olio, spezie, uno stampo in policarbonato e dei coloranti liposolubili.